Squadrismo evoca subito l'esplosione di violenza fascista che si è in Italia tra l'autunno del 1920 e la marcia su Roma nell'ottobre del 1922 possiamo definirlo anche una forma peculiare di vigilanza armata ma soprattutto lo squadrismo ebbe un ruolo importante fu parte integrante del successo del fascismo come movimento politico, oltre ad essere parte appunto integrante essenziale della sua ascesa al potere. Ora, lo squadrismo non fu un fenomeno come omogeneo in tutta la penisola, ma eh, non si presentò quindi uniformemente su tutto il territorio eh, nazionale, ma eh, fu concentrato soprattutto in alcune regioni, in Pianura Padana, in Vienna, in Lombardia. Emilia Romagna, in Toscana e nel Mezzogiorno d'Italia soprattutto in Puglia. Perché? Perché queste furono le regioni in cui durante il Biennio Rosso 1919-20 il Partito Socialista e in misura minore il Partito Popolare più evidentemente avevano rappresentato una minaccia al potere costituito e alla proprietà privata. Perché il Biennio Rosso. Fu segnato da forti turbulenze sociali, al punto che era parso soprattutto i proprietari terrieri che la rivoluzione comunista rossa fosse imminente anche in Italia. Il governo liberale risultava insomma, fortemente screditato dopo la tragedia della guerra e una pace che possiamo considerare umiliante per l'Italia, comunque vittoriosa e aveva perso la maggioranza, la prima il Parlamento, alle elezioni legislative del 1919, che avevano visto una vittoria eh, schiacciante da parte del Partito Socialista e del Partito Popolare, e poi alle elezioni amministrative del 1920, quando molti consigli comunali finirono nelle mani dei socialisti, soprattutto in piena palata ma c'era dell'altro appunto a sconvolgere equilibri sociali dell'Italia in quel periodo l'esempio della rivoluzione bolscevica, le sofferenze di una guerra che aveva gravato in maniera disuguale sui diversi strati della popolazione la speranza diffusa che al conflitto sarebbero seguite sostanziali riforme sociali tutto ciò appunto aveva alimentato le richieste degli operai e dei contadini. E quando il controllo del Partito Socialista era passato nelle mani dell'anno massimalista, i grandi centri industriali avevano iniziato a mobilitarsi con un'ondata di scioperi che culminò nell'estate del 1920 con l'occupazione delle fabbriche, molto influenzate da. Antonio Gramsci, dal periodico che lui dirigeva l'Ordine Nuovo, eh, il movimento operaio si proponeva di instaurare all'interno dei settori chiavi dell'industria nuove forme di controllo politico attraverso appunto, i consigli di fabbrica che erano costituiti da operai democraticamente la sfida maggiore però all'ordine sociale proveniva sicuramente dalle campagne che nel primo dopoguerra italiano videro contadini e salariati agricoli mobilitarsi con un attivismo e un volontarismo politico inedito nella storia d'Italia, nonostante insomma, una tradizione forte di scioperi, di proteste, di occupazioni delle fabbriche dall'unità appunto fino al primo dopoguerra. Nel mezzogiorno d'Italia i reduci mh, di provenienza rurale, ormai smobilitati, erano per, però ancora memori delle promesse fatte durante la guerra, che appunto, una volta finito il conflitto ci sarebbe stata una redistribuzione delle terre. E quindi iniziarono l'occupazione dei latifondi eh, che era andata appunto eh, generalizzandosi, propagandosi di provincia in provincia. A tutto questo si aggiunse anche un, una condotta da parte del movimento socialista che aveva tentato di intervenire a eh, provvedimenti concreti per la eh, diciamo ridistribuzione della ricchezza sociale attraverso ad esempio una sovrattassa sulla terra, questo naturalmente nei Consigli Comunali controllati da chi è sedi. Che era parso come un vero e proprio provvedimento di confisca. A questo si aggiunge il fatto che si parlava di socializzazione delle terre, a questo si aggiunge ancora il fatto che nel primo dopoguerra l'agricoltura italiana attraversò un periodo di crisi. periodo di crisi dovuto anche al fatto che durante la guerra beh, gran parte delle risorse provenienti dal governo di Roma erano state sistematicamente dirottate proprio da, dal settore agricolo a quello industriale per sostenere ecco, lo sforzo, sforzo bellico. In questo clima di tensione sociale a fronte di un governo liberale debole e considerato sostanzialmente incapace diciamo di far fronte a questa situazione, i proprietari terrieri ma anche i contadini indipendenti avevano deciso di farsi giustizia da soli o comunque ricorrendo diciamo, al metodo, al fenomeno dello squadrismo fascista. In realtà nell'organizzazione dello squadrismo agrario il ruolo di Benito Mussolini e del comitato centrale diciamo, del movimento fascista fu marginale. I fasci italiani di combattimento erano nati nella primavera del 1919, ma rimasero per circa quasi un anno e mezzo diciamo, una forza politica marginale. Lo stesso Mussolini aveva molti dubbi sul fatto che il fascismo si sarebbe potuto propagare al di fuori dei grandi centri del settentrione d'Italia infatti benché anche il fascismo urbano inneggiasse alla violenza eh, esso non si vede i mezzi diciamo, per diffondere sistematicamente il terrore il fenomeno squadrista fu essenzialmente un fenomeno invece proveniente dal fascismo agrario nacque a Ferrara soprattutto per l'iniziativa di Italo Banco che era il segretario provinciale appunto del movimento fascista con il sostegno finanziario e organizzativo Dopo gli scioperi dell'estate del 1920 e le elezioni amministrative dell'autunno di quello stesso anno, lo squadrismo si diffuse appunto, rapidamente in, tutti, in tutte quelle province in cui i proprietari terrieri e eh, gli agricoltori si sentivano minacciati. Questo grazie appunto, alla presenza di forti personalità locali, cosiddetti rassi locali del fascismo gente diciamo, che doveva poco della, della loro ascesa al potere a Mussolini perché erano appunto personalità dotate di un forte carisma personale e personalità che non disdegnavano appunto di ricorrere alla violenza organizzata come metodo di repressione nei confronti delle proteste operarie. Le più importanti rasse diciamo, locali furono Vino Grande, Bologna, Roberto Farinacci uh, a Cremona, Carlo Scorza, da non confondere con Scorza, e Giuseppe Cavadonna a Cepinola. Vediamo il professor spagnolo. E I versanti di questa violenza erano per lo più appunto i sindacalisti, consiglieri municipali socialisti, attivisti del, del partito. Come si svolgevano queste violenze? Beh, i, le squadracce fasciste arrivavano molto spesso in piena notte nelle case delle loro vittime, quando queste cioè potevano essere più impaurite eh, o inermi e quando soprattutto c'erano pochi testimoni e picchiavano, saccheggiavano, in alcuni casi uccidevano. Subirono attacchi anche i centri, diciamo, nevralgici e simbolici del movimento socialista, quindi le sezioni, le tipografie, le sedi di sindacati e cooperative, le case del popolo, le camere del lavoro. Così eh, nel corso appunto poi della primavera del 1921, le condizioni riuscirono a sconvolgere con la campagna elettorale la di e a sovvertire con l'egemonia socialista negli enti locali. Io do qualche minuto al professor Spagnolo per prepararsi. Sono di... pronto. C'è la parola. Grazie. Ah, un cambio di programma e la parola subito. Allora, ehm, intanto buon pomeriggio a tutti quanti, grazie del, dell'invito. Prima di dare la parola al professor Spagnolo ha portare le questioni più spinose, eh, quelle interpretative eh, sul fascismo, sul fenomeno del, delle scuole di San. Eh, in realtà mi chiedevo, ecco, dato che siamo di fronte al corso di per docenti, mi facevo qualche domanda e infatti mi discutevamo prima anche con il professor Neuzzi, con la professoressa Stantaggio. Quando si fa lezione sul fascismo in, in classe ecco, oggi, si può prescindere anche da tutti gli echi che questa eh, questione continuamente Rimanda sui, sui media, c'è un dibattito anche abbastanza acceso, no? cioè, in Italia si usano alcune definizioni appunto, fascista o comunista in maniera molto ideologica attaccando e poi oggi torna anche molto il populista, il comunismo. Ecco. Quindi eh, mi chiederei innanzitutto quando eh, affronto questa questione eh, quello che i ragazzi hanno intorno anche, come si può dire, no? E se un po' percepiscono poi il dibattito c'è, che gli storici poi hanno preso posizione, forse ci dirà qualcosa il professor Spagnolo, ma basta aprire l'intervista di Emilio Gentile no? sul libro sì. Chi è fascista? E c'è una presa di posizione eh, molto netta, no? Analizziamo il contesto, se lo citiamo eppure c'è una questione ancora più di fondo che è difficile da trasferire probabilmente in questo corso aiutati anche dal lavoro sui documenti la cosa più importante è cercare di far capire un clima culturale e politico che sta dietro quel fenomeno dello squadrismo sia agrario che urbano che sono due fenomeni eh, diversi anche se poi eh, parenti eh, un clima che eh, alloggi in modo complicato da, da spiegare, per, per spiegare quel clima politico e culturale, eh, ecco, qui già c'è stata un'introduzione più che un coordinamento, un'introduzione storica da eh, eh, questo punto di vista, eh, eh, ci, vogliono, ci vuole tanto e io voglio farvi vedere soltanto brevi accenni su alcuni degli elementi di questo clima politico e culturale molto complicato che però fa riflettere. In classe, appunto, i ragazzi sono ragazzi che vivono nella, nella propria e la politica è completamente cambiata. Ma alcuni accenti, non fascisti, ma magari populisti, sì, eh, tornano. E, quindi io andrò molto velocemente perché tante cose sono state eh, già dette, poi lascerò la parola sì. al professor spagnolo e torneremo sulla Puglia eh, nella seconda parte. Ma eh, intanto già da prima della prima guerra mondiale i movimenti antiparlamentari di destra e di sinistra l'antiparlamentarismo eh, leggo molto velocemente il senso tragico e turistico della Liga ma per, voi siete docenti già sapete, preparati sul futurismo su tanti elementi che circolano nella cultura europea eh, e italiana dell'epoca il mito della volontà di, pazienza, di, di potenza l'avversione per l'egalitarismo e l'umanitarismo l'esaltazione della funzione delle minoranze attive, il culto della giovinezza, la biologia della violenza e dell'azione diretta, ehm, anche eh, visioni della modernità come esplosione delle energie umane, l'attesa di e svolta storica che avrebbe significato la fine della società borghese e liberale, perché c'è una profonda insoddisfazione nei confronti della società borghese liberale e della tenuta appunto, degli stati liberali, uno dei problemi è proprio questo: no? la crisi dello stato liberale, l'irruzione delle masse, ma in un clima, quello dei primi decenni del Novecento, ovviamente si spiegano quello che succede prima, che è peculiare a questo si uh, somma tutto il dibattito interventismo e non interventismo, però poi tutto questo, come spesso avviene nella storia contemporanea, dopo la prima guerra mondiale esplode esplode perché nascono anche nuove figure sociali quelle dei combattenti, eh, nuovi poveri, una redistribuzione delle ricchezze che cambia le fortune di tanti, quindi c'è cioè più crisi e c'è una cosa che è stata chiamata dagli storici brutalizzazione della politica ed è difficilissimo per noi comprendere questa questione la brutalizzazione della politica, l'eduzione delle masse, la crisi, la pressione sulla società liberale, sullo stato eh, liberale, eh, che è derivata poi dall'impatto della grande guerra. Ecco, alcuni fenomeni sono, per noi che viviamo da, in, in Italia, ecco, in Europa, in un lungo periodo di pace, sono difficilmente comprensibili e questo, questo clima che eh, sta dietro a tante questioni che aiuta, dovrebbe aiutare a comprendere le specificità, poi, di quel fenomeno, nella brutalizzazione ci sono tanti fenomeni, no? la conciliazione tra l'ideale, la violenza, la legittimazione che è la violenza ha, uh, le esperienze della crisi di Cea che porta fuori da un'idea di, uh, di civiltà, chi torna è profondamente uh, cambiato e la grande guerra è una grande guerra anche dei media, della propaganda, in fronte interno e fronte esterno, la logica amico-nemico viene spesa. Ed enfatizzata continuamente, ecco ovviamente il soldato, la verità, la giovinezza, la forza, sono tutti elementi che provengono dai primi decenni del Novecento, ma che vengono esasperati con, dalla prima guerra eh, mondiale. E, e qui poi la ripresa eh, delle agitazioni sociali, che queste sono, eh, sono state già dette Ecco, mi premeva sottolineare questo aspetto, perché poi tra le questioni dibattute eh, dalla storiografia è proprio quella, probabilmente adesso lo, molte questioni le affrontare il professor spagnolo, su quante anima è il fascismo, da dove viene fuori, se c'è stata la prima fase rivoluzionaria e la seconda fase quella del regime, che rapporto c'è tra fascismo agrario il fascismo urbano e quello lo squadrismo se, eh, come si inserisce all'interno di queste questioni e eh, gli storici che partono da, da quel contesto sanno che le, le, le zone sono molto più, sono sfumate no? e che anche nello squadrismo urbano, nello squadrismo eh, agrario si sì, c'è la reazione al, alle lotte sociali ma c'è anche tanto altro che poi ha portato alcuni a eh, confluire verso i sindacati fascisti, ad essere riassorbiti, anche democratici e repubblicani ex combattenti, poi si sono trovati in situazioni eh, molto particolari di, di confine, fare una scelta netta era molto difficile, oltre che costoso nel clima eh, dell'epoca. Quindi poi torneremo a parlare della Puglia, ma subito la parola Grazie a tutti, saluti a tutti, Intanto per incominciare, eh, grazie per l'invito e eh, eh, proverò a dare qualche indicazione oggi eh, di carattere generale sulle alcune interpretazioni del fascismo, come sono state articolate nel dibattito storiografico che eh, si fa più. Eh, ricco mi sembra negli ultimi anni, anche se forse eh, alcune questioni sono rimaste, rimangono aperte nella interpretazione del fascismo. Io proverò ad allacciarmi, quanto tempo ho di a disposizione? 20 minuti. Eh, proverò ad alcune considerazioni che faceva Dario Vidani adesso sul rapporto tra eh, la discussione attuale, l'uso del termine fascismo è eh, il lavoro degli storici, la distinzione che gli storici fanno e l'uso che si fa invece cioè, tra, tra eh, il termine fascismo e eh, nell'uso corrente e il fascismo come fenomeno storico, storico. Ora eh, non posso riportarmi tutti i termini, appunto accennavo in anni del lavoro recente di Medio Gentile alla discussione che si fa eh, da parte degli storici di, eh, di non ricondurre, di distinguere attentamente il fenomeno storico del fascismo rispetto ai fenomeni eh, attualmente eh, in corso che noi un po', un po' volgarmente, un po' facilmente, forse chiamiamo populismi, eh, eh, dico volgarmente nel senso che spesso il termine populista viene usato in maniera indiscriminata per indicare qualunque tipo di movimento che eh, abbia con sé, eh, in sé una, una, una protesta eh, verso le elite e, e, e il termine populista viene impiegato se, nella letteratura politologica soprattutto in relazione ad alcuni canoni retorici che eh, attengono alla eh, dicotomia tra un popolo eh, di cui queste forze politiche sarebbero eh, rappresentanti e eh, eh, le elite eh, eh, avverse al popolo, eh, estranee al popolo. Questa dicotomia eh, dei fenomeni futuristi eh, trova in una vasta letteratura politologica che appunto si è fermata soprattutto sui canoni retorici eh, dei, di alcuni movimenti politici eh, di protesta, che però hanno tra loro profonde differenze. Eh, eh, non solo dal fascismo, ma al, al loro interno, cioè all'interno di questo calderone, quello che chiamavamo populismo, eh, esistono fenomeni di carattere popolare vero e proprio, insieme a fenomeni nazionalisti o neonazionalisti, eh, che io distinguerei con grande forza, per la verità, eh, anche se i canoni retorici spesso si assomigliano, eh, perché eh, all'interno di questi fenomeni probabilmente noi stiamo vedendo le ripercussioni eh, della effetti negativi della globalizzazione, della struttura dei mercati, della perdita di controllo sui mercati del lavoro e sulla eh, precarizzazione del lavoro, e sulla precarizzazione delle prospettive di vita, per cui eh, la globalizzazione ha portato con sé una dicotomia apparente almeno tra una fascia di popolazione cosmopolita che si è eh, richiesta eh, stando agli studi di Blanco Milanovic, eh, Global Inequalities, eh, disuguaglianza globale tradotto anche in italiano, eh, in il libro mm di -hmm. Milanovic è il primo tentativo di eh, costruire un'analisi eh, della distribuzione dei redditi eh, nel corso della globalizzazione. Eh, eh, eh, All'interno di questa distribuzione dei redditi risulta che diciamo lo 0,1% della popolazione mondiale eh, è diventato eh, eh, e All'interno della popolazione mondiale l'incirca l'1% si è enormemente arricchito nel corso degli ultimi 25 anni eh, a fronte di una eh, di crescita della ricchezza mondiale consistente. Cioè bisogna anche dire che la globalizzazione eh, recente eh, ha portato con sé un ehm, diciamo, aumento delle, della ricchezza mondiale eh, che si può stimare intorno al 250% eh, nel corso degli ultimi 25 anni stando agli studi di Milanovic la ricchezza mondiale è aumentata di due volte e mezzo eh, ma la distribuzione di questa ricchezza è stata molto diseguale, c'è cioè una fascia di popolazione eh, mondiale che si è arricchita enormemente eh, hanno perso questo lo dico in termini molto brutali hanno perso posizioni e eh, a volte anche eh, reddito, eh, posizioni relative, ecco, senz'altro, eh, le facce di me ceti medi e medio-alti delle eh, borghesie e dei ceti medi occidentali, mentre sono eh, usciti dalla povertà, eh, fasce, uscite dalla povertà fasce importanti della popolazione asiatica e della, eh, soprattutto in Asia eh, all'incirca un miliardo di persone sono uscite dalla fascia della povertà eh, quindi la globalizzazione ha promosso una redistribuzione della ricchezza che è andata a premiare soprattutto l'Asia eh, all'interno di questa eh, crescita dell'Asia eh, la posizione relativa dei paesi europei eh, è un po' peggiorata e oltre a pe peggiorare la cioè posizione relativa è peggiorata soprattutto la posizione di alcune fasce sociali tra cui eh, i ceti medi, quelli che stanno circa tra i, eh, diciamo, i 30.000 e i 50.000 euro di reddito, più o meno, eh, eh, e anche mentre chi sta sopra, cioè diciamo, tra i 60.000 e i 100.000 euro di reddito anno, eh, sono rimasti più o meno stabili o sono leggermente arretrati. Eh, eh, le condizioni complessive dei ceti medi occidentali sono peggiorate. Sono peggiorate le condizioni lavorative, soprattutto dei figli di, di, eh, di queste fasce di popolazione che erano il del nervo del compromesso liberale democratico e eh, quindi la mobilità della scala sociale si è modificata, e questo eh, sta eh, suscitando enormi inquietudini eh, nel, eh, nei paesi occidentali, eh, di cui, per esempio, alcuni aspetti evidenti eh, sono alcune. Eh, risultati elettorali eh, recenti. Eh, Trump, il caso tipico, cioè. eh, eh, ma eh, al di là del eh, dato eh, quantitativo, eh, credo che ci sia un dato psicologico da tenere presente, eh, cioè per cui si eh, stanno eh, modificando le posizioni relative dei centri sociali. Perché dico questo? Perché poi quindi, ci aiuta un po' a introdurre anche il tema vero e proprio del fascismo. Eh, eh, la comparazione in questo senso può essere utile eh, mh, grano sales, eh? Eh, con grano salis, con, con eh, la percezione cioè, de, del cambiamento in atto come un cambiamento epocale. Eh, si, sta, quindi, si, è, si è tentato nel corso degli ultimi 25 anni, iniziando dalla dall fine degli anni 70, fino all'incirca 2007-2008, quindi per un periodo eh, quasi, diciamo, oltre che, più che trentennale, ci sarà una fase lunga di costruzione del mercato mondiale, riapertura del mercato mondiale all'interno del quale si è prodotta anche la fine della guerra fredda e eh, eh, eh, l'ingresso dei paesi ex socialisti dentro quest'area del mercato mondiale. Eh, eh, Questo eh, allargamento del, del, del mercato mondiale ha significato anche eh, il trasferimento delle produzioni manifatturiere eh, nei paesi terzi, la terzializzazione della produzione e quindi siamo in, in pieno periodo di quello che Carpolani nel 1944 chiamava grande trasformazione. Eh, eh, cioè siamo tornati in una fase di grande trasformazione. Carpolani, eh, intellettuale ungherese, emigrato, eh, in Canada nel corso della seconda guerra mondiale scrisse questo bellissimo libro di cui consiglio a tutti la lettura, si chiama La Grande Trasformazione, che parla della trasformazione dei mercati del lavoro a, a seguito dell'industrializzazione e lui come direte, alla fine del suo libro proponeva anche un'interpretazione del fascismo di grande interesse. Eh, Polani, eh, eh, era un intellettuale, un economista, un giornalista, un politologo, era un intellettuale molto complesso, bellissimi sono anche i suoi diari, eh, di una freschezza ancora oggi a leggere impressionante. Eh, il, il grande libro sulla grande trasformazione di Polani proponeva un'interpretazione del fascismo in chiusura. Eh, eh, che non è stata ricepita subito, è stata ricepita guardate, più, so, più nel, dagli anni 70 in poi, eh, ha avuto grande circolazione nella letteratura occidentale dopo gli anni 70. Eh, Polani suggeriva che il fascismo come prodotto della trasformazione della insicurezza eh, sociale eh, determinata dalle trasformazioni dei mercati del lavoro e dal eh, passaggio eh, compiuto verso la seconda industrializzazione in cui lui suggeriva che la, la grande trasformazione avvenuta attorno a fine secolo XIX, eh, inizio secolo XX, avesse prodotto instabilità, insicurezza nelle fasce sociali e, eh, al di là eh, dell'insicurezza, diciamo, eh, una eh, eh, rottura dei legami sociali. Eh, questa eh, rottura dei legami tra sociali tradizionali avrebbe favorito eh, risposte eh, eh, diciamo, Securitarie, eh, al cui interno eh, maturano anche eh, proposte organiciste della nazione come risposta alla crisi dei territori, dei mercati del lavoro locale. La risposta nazionalista, secondo eh, Calpolani, era una, una risposta di carattere ampio, non era solamente una risposta di tipo economico, era piuttosto una risposta di tipo sociale, eh, culturale, eh, di dare eh, una... Uh, identità sociale, a gruppi, a gruppi che avevano perso i loro legami di affinità territoriale. E, eh, io credo che quella di Polani sia ancora oggi una tesi eh, di grande respiro, eh, che ancora oggi interroga eh, la storiografia, non tutta la storiografia però eh, ha seguito quella traccia, anzi, ehm, una parte però lo ha fatto, continua a farlo. Eh, si parte quindi da questa idea del fascismo come una risposta autoritaria ma soprattutto organicista alla perdita di identità collettiva eh, eh, quindi cercare di costruire nuove identità collettive quali tipo di identità collettiva adesso cercheremo di introdurlo con in calma ma, eh, e a partire dalla crisi di fine secolo XIX che eh, avanzano i temi dell'antipolitica, eh, della crisi dello Stato liberale e della eh, costruzione di una società di massa in cui eh, l'urbanizzazione, eh, la trasformazione agraria e la compiuta eh, industrializzazione portano con sé eh, la disgregazione dei legami delle campagne e eh, quindi la vita rurale per così dire viene sconvolta e viene eh, trasformata anche la vita urbana questo eh, non è detto che portasse automaticamente assolutamente la risposta di tipo autoritario. questo avverrà solamente laddove questo poi si accompagnerà ad altri fenomeni per, però eh, è interessante eh, tornare su questi terreni perché appunto oggi ci troviamo in condizioni molto diverse ma di una trasformazione di pari dimensioni di pari qualità nella trasformazione dei legami sociali nelle sfere comunicative e nella costruzione dei legami sociali in questo senso io credo che si debba distinguere nell'uso corrente forse più di quanto non si faccia fino ad oggi il termine fascismo come fenomeno storico dal fascismo come idealtivo idealtivo cioè una tipologia astratta che serve a fini comparativi eh, eh, e quindi eh, eh, dire, cui caratteristiche, alcune caratteristiche diciamo, di risposta autoritaria alla crisi della modernità. Eh, quindi spesso le due cose vengono troppo spesso inglecciate, anche nella storiografia, si scivola da un piano all'altro, si, si dice oggi torna il fascismo. Non è la stessa cosa, gli storici sono... Scettici, rispetto, molti storici sono assai scettici rispetto a questo utilizzo del termine fascismo in questo senso. Eh, eh, ma non è del tutto sbagliato pensare che eh, risposte autoritarie possano scaturire dalla crisi, dalla crisi in corso. Eh, in questo senso dire, io eh, distinguerei tra le ipotesi di soluzioni autoritarie di cui il fascismo è stato un'espressione in una determinata congiuntura, ma in cui forme. Eh, autoritarie che si richiamano alle narrazioni, agli usi retorici del fascismo per fare qualcosa di diverso magari oggi, possono tornare in più. Questo io non, non lo risponderei. Quindi in questo senso io sarei molto attento all'uso, come diceva Claudia prima, eh, all'uso dei termini eh, nel, eh, anche nel rapporto con, con, con i giovani che spesso tra l'altro... Eh, di me, eh, voi, alcuni di voi lo sapranno, eh, i siti eh, web sono pieni di eh, notizie sul fascismo e sui fascismi, pochissimo sulla storia della democrazia. Eh, C'è moltissima contronarrazione eh, pseudotale, per cui la verità sta in rete e gli storici raccontano le fondo, più o meno. Eh. Eh, eh, questo è un dato diffuso eh, con cui bisogna migliorarsi, non, non credo che eh, ci, sia ci sia solamente fuffa là dentro, ma credo che ci sia qualcosa di più profondo, cioè narra le narrazioni tipiche che la teleografia ha prodotto fino, fino ad oggi sono in crisi e quindi eh, perché non sono forse all'altezza dei processi in corso oggi in quanto le narrazioni della storiografia si rifanno alla dimensione dello Stato nazionale. Oggi è in crisi anche lo Stato nazionale e quindi è abbastanza comprensibile che le narrazioni che noi abbiamo costruito del fascismo siano oggi aggredite e insieme a queste anche la storiografia in quanto tale. Però oggi forse c'è anche qualcosa di più, di più profondo in corso, ma su questo non mi posso usare. Eh, eh, vi dirò cioè, quali sono le, le interpretazioni principali che la fotografia ha elaborato. La, la prima, in ordine di tempo, eh, forse è eh, quella proposta. Eh, mi rifaccio un po', vi do qualche indicazione bibliografica, un'utile rassegna delle interpretazioni del fascismo. Eh, e, referibile in questo libro di Alberto De Bernardi una dittatura moderna, il fascismo come problema storico dove voi trovate una, una rassegna diciamo, di alcune eh, interpretazioni specialmente di stampo italiano no, del, del fascismo il fascismo come parentesi è la prima interpretazione, la più, la più diffusa è stata anche per un lungo periodo cioè del fascismo come eh, un fenomeno transitorio eh, che prima o poi sarebbe declinato eh, un fenomeno irrazionale eh, portato da un, un gruppo di, di, di sbandati in qualche misura, eh, eh, quindi una risposta antilluminista, irrazionale, di breve periodo che, che però sarebbe stata destinata a declinare. Eh, eh, che l'elaborazione anche che eh, ne ha dato l'elite liberale eh, che che si è in qualche misura distaccata o a priori distanze dai movimenti fascisti nel corso degli anni venti dopo qualche incertezza iniziale nell'interpretazione e qualche volta anche qualche continuità nei confronti del fascismo nascente. Una sottovalutazione probabilmente di questo fenomeno del fascismo quindi interpretato come frutto di un gruppo preciso ed è stata anche un'interpretazione che con una certa forza nell'immediato secondo dopoguerra, fino, agli anni, fino a tutti gli anni 50 questa eh, interpretazione è stata rivitalizzata nell'immediato secondo dopoguerra perché aiutava a prendere le distanze dal, eh, dall'esperienza della guerra e, da, eh, quindi, e a come dire, rigettare la responsabilità della seconda guerra mondiale e di tutti i crimini che l'avevano accompagnata su un gruppo ristretto di popolatori, l'elite dirigente del fascismo era stata responsabile della guerra, dei crimini, di tutto ciò che aveva eh, portato a una degenerazione della politica e quindi eh, eh, i fascismi erano un fenomeno di elite, eh, con delle responsabilità ben precise in una condata un irrazionale eh, che era destinata a rientrare. Questa linea poi aveva diciamo, diverse declinazioni, eh, eh, oltre a quella di Croce c'era la lettura gobettiana, eh, la lettura gobettiana un po' più eh, forte che faceva del fascismo un prodotto della storia d'Italia. Eh, eh, cioè, eh, diceva il fascismo in qualche misura il compimento eh, di tutta una serie di processi autoritari che avevano attraversato la storia italiana che erano processi di elite. Eh, la storia italiana caratterizzata da una storia digitale veniva eh, quindi eh, considerata come eh, quindi, perenne insufficienza ecco, del, del, del, dello Stato italiano rispetto ai problemi di governo di una società eh, più larga, di una nazione di, nu di nuova Costituzione. Passo avanti. Eh, una ulteriore interpretazione eh, più o meno coeva al fenomeno, eh, ma leggermente più più tardiva, cioè che in parte con la, con la seconda metà degli anni venti, è quella che rende la terza internazionale, eh, in cui eh, il fascismo appariva come volto autoritario dell'imperialismo capitalista. Eh, il fascismo come, come dire, la versione più sciovinista eh, dell'imperialismo capitalista era la lettura che ne dette, diciamo così, eh, la, seconda, la terza internazionale, eh, eh, quindi la eh, lettura diciamo, di una un pezzo importante dell'elite eh, sovietica e del, dei partiti comunisti eh, eh, che eh, combattevano il fascismo ma lo ritenevano un prodotto del capitalismo. Eh, eh, quindi eh, la lettura simbiotica, diciamo così, tra il capitalismo, la borghesia eh, e il fascismo come strumento delle borghesie capitali. È eh, una lettura anche questa abbastanza soffocante per il motivo semplice che in fondo eh, vuol dire, qui eh, non si guardava al fascismo nella sua dimensione concreta, ma si guardava all'insieme eh, all delle borghesi e si diceva semplicemente questa è una variante eh, eh, del, del, del, del, del capitalismo e in fondo è un fenomeno eh, di... Eh, Tipo capitalista, che però non spiegava e non, non, non poteva spiegare quello che poi sarebbe successo, la guerra tra i fascismi e le potenze capitaliste. Eh, eh, eh, dal 1935-1936 in poi, infatti, questa lettura entra in discussione e il primo a metterla in discussione è Tolidacci. Eh, al settimo Congresso Internazionale Comunista. Eh, questa lettura entra in discussione eh, dentro la Terza Internazionale eh, gli italiani che non erano mai stati d'accordo in fondo con questa lettura, eh, appunto avendo un'esperienza diretta del fascismo primigenio, guardate bene, è importante questo, il fascismo italiano è il fascismo primigenio, eh, ma che trova emuli eh, in molti paesi europei nel corso degli anni 20, a da partire dall'Ungheria. Eh, ma anche altrove, eh, eh, non sono d'accordo, Togliatti eh, sarà il promotore di una lettura eh, del, eh, che separa il capitalismo dal fascismo. Eh, diciamo, eh, eh, fa parte della storia intellettuale dell'antifascismo diciamo, dell italiano quello di aver voluto nettamente separare diciamo, il fascismo dal capitalismo, quindi di non, di non accettare questa lettura. Però è una lettura che non tutti i comunisti italiani sposano, eh, eh, perché ritengono come dire, eh, a rischio di eh, riformismo, mm? eh, eh, troppo prossima alle posizioni dei social riformisti. Eh, la, la lettura della Terza Internazionale è quella del social fascismo, per cui tutto ciò che è compromesso con la borghesia è prossimo al fascismo, anche i, sociali, i socialisti riformisti che vogliono il compromesso con le borghesie. Eh, sono quindi subalterni alla borghesia capitalista e tutto ciò che è riformista è in qualche modo prossimo al fascismo, per cui il social fascismo si identifica addirittura a socialismo di socialismo, eh, tutto ciò che non è comunista è eh, prossimo alla borghesia, tutto ciò che non è rivoluzionario quindi è eh, vicino alla borghesia e tutto ciò che è vicino alla borghesia è fascista. Eh, quindi eh, il eh, tema del social riformismo eh, del social fascismo diciamo, è un, un tema che attraversa gli anni 30 e su cui eh, la terza internazionale subisce delle ambiguità, ad esempio che sposa inizialmente quella tesi poi dal 35 in poi cambia, cambia linea, ma non tutte le intervano d'accordo. Togliatti, vi dicevo, è uno dei più fini eh, eh, lettori del fascismo e ciò farà di lui anche un leader politico di grande spessore nella lotta al fascismo. Quello che ha eh, fatto gli altri è di cercare di spostare l'asse del, del movimento operaio socialista e eh, della terza internazionale verso una lettura diversa di fascismo, che riguarda soprattutto l'idea che lo Stato fascista ha una sua autonomia che il fascismo ha una sua autonomia rispetto alle borghese e che quindi è legittimo tentare, in fronti popolari, tentare diciamo, strategie di alleanze eh, antifasciste più larghe. Eh, eh, questo è un eh, tema importante, l'analisi che eh, è stata poi ripubblicata in maniera completa solamente di recente, le lezioni sul fascismo di Togliatti eh, a Mosca, eh, sono state ripubblicate più volte in pezzi diversi, eh, inizialmente in modo parziale non è stato cogliato tra l'altro a rispondere tanto eh, eh, interessante anche questo eh, ma sono state ripubblicate per pezzi negli anni 70, negli anni 80, negli anni 90 fino a che si è arrivati di recente ad avere una lettura più completa a recuperare credo oramai tutte, le lezioni. forse una rimarca del ciclo delle lezioni di fogliato più fascino Uh, l'ultima che si è pubblicato è di Arinaudi, a cura di Francesco Piscini, ed è la più completa, dove sono uh, raccolte diciamo, alcune lezioni che mancavano. Diciamo. La lettura comunque di Togliatti ha un grande interesse, perché Togliatti è il nostro storico uh, dibattito. cioè uh, mette in, in luce che il fascismo organizza le masse popolari, eh, offrendo loro qualcosa di più di uno eh, strumento economico ma organizza la vita sociale e il punto centrale che eh, Togliatti mette in, in, in, in, al centro della tua riflessione è il dopolavoro è la strategia che il dopolavoro eh, costituisce come luogo di eh, organizzazione de, della società eh, del tempo quindi organizza, dare qualcosa di più che è, uh, retribuzione economica, ma organizzare la vita sociale, eh, il tempo libero, eh, l'offerta culturale, eh, l'organizzazione appunto della, uh, delle vacanze, le ferie pagate, eh, l'organizzazione uh, uh, de de delle ferie per i bambini, le vacanze al eh, de mare, non nelle del... spallane. Eh, eh, questo elemento è diciamo, molto forte. Vado avanti perché si fa tardi. Eh, terzo livello di lettura è il fascismo come fenomeno decisivo. È eh, una lettura che parte dalla fine degli anni 50 e eh, eh, che circola già prima, circola già negli anni 30, però insomma, a più forza a partire dagli anni 30, sono gli studi, degli anni 50, sono gli studi di Gino Germani soprattutto. Eh, un sociologo eh, italiano eh, che riflette sull'ascesa dei centimetri come terreno eh, diciamo, di eh, formazione dei quadri fascisti. I cioè, quadri, a suo avviso, sono dei nuovi centimetri che si stanno formando eh, in Italia, che eh, saranno i protagonisti della, del partito nazionale fascista e dell'ascesa di una... non è una borghesia appunto, territoriale appunto, ma sono centimetri che si appoggiano sullo Stato. E sulle organizzazioni del fascismo, quindi organizzano che cosa? Organizzano eh, la, la massa popolare. Ma eh, attorno a questa riflessione si allarga il quadro eh, con eh, le riflessioni di Juan Lins, eh, un altro sociologo sudamericano, eh, Georg Mosse e lo stesso Renzo Di Felice. Eh, che eh, invece all'arrivo del quadro e il di nazionalizzazione delle masse cioè si dice che il fascismo è il prodotto di un percorso lungo di costruzione di una nazione e di inglobamento delle masse popolari dentro il concetto di nazione dare quindi eh, una risposta organica al problema di includere masse popolari che lo Stato liberale aveva tenuto fuori dalla vita politica attraverso i più fragili stretti eh, voi sapete che nel 1912 si introduce il suffragio universale, ma nel 1919 c'è il voto di lista e eh, si introduce la proporzionale, eh, eh, quindi eh, il suffragio universale mastide, eh, ma maschile eh, eh, naturalmente, ma diciamo nel primo dopoguerra che si pone il problema della partecipazione politica attorno a cui eh, eh, si rompono gli equilibri dello Stato liberale. l'idea insomma che circola una parte della geografia ancora oggi è che il fenomeno del fascismo vada inquadrato attorno alla costruzione di un discorso nazionale pre e post prima guerra mondiale attorno alla questione dell'imperialismo quindi dell'espansione coloniale e dall'altro della partecipazione alla prima guerra mondiale salto ancora il fascismo come arretrato. altra ipotesi a quella opposta, eh, eh, il fascismo come prodotto delle società agrarie, eh, eh, società agrarie che passano alla modernità. Cioè, il prodotto di una disgregazione sociale poi richiama alcuni aspetti di, di Calpolani, come dicevo prima, cioè il fascismo come fenomeno che attraversa le società agrarie in rapida trasformazione, e di rapida industrializzazione. È una tesi che circola eh, specialmente tra gli economisti, per esempio Pasquale Saraceno nel 1945, non mi ricordo male, nel 1944 scrive un libro in questo senso, in cui eh, propone un'interpretazione del fascismo come fenomeno che attraversa le società agrarie. Eh, e infatti eh, i protagonisti dei fascismi sono eh, l'Ungheria, paesi diciamo, con grande forza di decisione agraria, eh, Sud America, eh, cominciano a sostenere che... Eh, eh, i fenomeni fascisti sono fenomeni di transizione verso, verso l'industrializzazione in cui ci sono delle diritte agrari eh, eh, che guidano eh, processo, un processo autoritario di eh, eh, industrializzazione e, eh, in questo senso ci sono alcuni studi molto belli, molto interessanti il più bello forse quello di Rettoghugh che parla del fascismo come prodotto di comunità agrarie e lui compara il Giappone, eh, eh, l'Italia e la Germania. Eh, in questi tre casi però eh, la Germania è un po' anomala perché la Germania è un paese di industrializzazione precedente in cui il fascismo è difficile spiegare il nazismo cioè, attraverso questo tipo di... Qui si cerca di andare più indietro e di dire eh, è la tradizione autoritaria di Gismarck, è la tradizione di Juncker eh, che continua a pesare nonostante, nonostante l'industrializzazione. Eh, eh, eh, a speculare a questa, insomma, com, com, il completamento a questa è, il, appunto, è, quella, è la tesi del fascismo quindi come arretratezza che si proietta sulla modernità, quindi il fascismo come prodotto di una modernizzazione accelerata. Eh, autoritari. Eh, eh, eh, su questo, diciamo, appunto, il libro di Bernardi dà qualche indicazione ed è un tipo di riflessione che già Gramsci, nei suoi quaderni, eh, avvia. Eh, Gramsci però eh, è più sofisticato, mi sembra, in quanto eh, molti non, non, non si siano accorti inizialmente eh, I quaderni di Gramsci, come voi sapete, sono stati eh, editi negli anni 40, a partire dal 1947 diciamo, eh, in poi, ma nella versione completa solamente dagli anni 70 l'edizione di Gerratale, che ha permesso di dare una lettura un po' più articolata, cioè, dei quaderni. la lettura precedente è più un po' più limitata. Che cosa viene fuori da, da Gramsci? L'impostazione che da Gramsci è quella di una eh, soluzione non solo ai problemi economici, cioè di trasformazione della modernizzazione, ma è quella della costruzione di un blocco di cultura politico-sociale in cui si sposano modelli di culture, diciamo, frammentati eh, e tendenzialmente di tradizione autoritaria, a, uh, uh, uh, ad un progetto di modernizzazione accelerata sul modello americano, l'americanizzazione autoritaria, ma che tipo di blocco sociale, il gran questa nazione di blocco sociale, cioè cerca di capire che tipo di blocchi sociali aderiscano al fascismo, non, è, non si accontenta di un gruppo, non sono i ceti neri, non sono le borghesie, non è riduttivo cerca invece di andare a capire e non si accontenta della sociologia eh, soprattutto lui investiga la cultura del tempo e lui incomincia a interrogarsi in maniera molto forte su tutti gli elementi culturali che frammentati che potevano favorire o avevano favorito la disgregazione dello Stato liberale un passaggio verso una, una società nuova di cui però il fascismo cerca di appropriarsi e si interroga anche in maniera affuta, diciamo, anche tormentata nei quaderni se il fascismo sarà capace di tenere o se il fascismo degenererà lui muore prima no? eh, non ha non è il tempo di, di dare una risposta è, è, è un interrogativo lacerante si sente nei quaderni questo eh, eh, se il fascismo sia in grado di dare una risposta alle esigenze di modernizzazione dell'italiano ma soprattutto alle esigenze di formazione di una nuova cultura umana lui su questo insiste molto eh, eh, quindi un'esigenza un di una cultura più larga, eh, eh, di cui le masse popolari erano state in parte portatrici, ma cui ritiene soprattutto che eh, c'erano elementi eh, diffusi di richiesta di trasformazione sociale e di una cultura eh, non necessariamente conservatrice che però poi troverà eh, appunto composizione forse in parte <coughs> nel facciamo. Eh, gli storici successivi si sono interrogati, dicevo, soprattutto sulla questione agraria, cioè il fascismo come fenomeno agrario. Interroga molto eh, eh, diciamo, la storiografia italiana, il tema che ha affrontato in particolare Roberto Di Valenti, in uno studio molto conosciuto. Sono tre volumi, più pubblicati, più riprese. In cui lui ha cercato di fare una storia della nascita e dell'origine del fascismo, in cui sostiene che. Il fascismo fondamentalmente agrario. Cioè che cosa, a cosa corrisponde il fascismo? Alla eh, lotta nelle campagne per la trasformazione lui, dei, dei, dei patti agrari, la trasformazione delle condizioni agrarie, eh, specialmente i movimenti bracciantili che nel corso del XIX secolo, all'inizio del XX, si erano organizzati in leghe. Il movimento eh, bracciantile eh, che cambia le condizioni di eh, controllo del mercato del lavoro avrebbe in qualche modo modificato gli eh, equilibri sociali. La forte sindacalizzazione, specialmente in alcune aree, eh, in particolare in Roma, Romagna e eh, in terreni su cui eh, Vivarelli ha studiato di più, eh, eh, porta al controllo del mercato del lavoro in alcune aree territoriali a struttura capitalistica Agraria, cioè con contratti di tipo capitali, non, non la mezzatia, eh, ma eh, laddove c'era il lavoro salariato nelle campagne, eh, lì eh, il contratto eh, le condizioni contrattuali vengono eh, sempre più controllate dalle leghe e le leghe, in particolare gli Ennio Rosso 19-20, nel dopo dopoguerra, incominciano ad avere il monopolio riescono ad avere per una certa periodo il monopolio del mercato del lavoro nelle campagne il che significa un includimento della lotta di classe diciamo, nelle campagne e eh, Vivarelli eh, sostiene che questo inasprimento eh, in della lotta eh, sociale nelle campagne polarizza la società italiana eh, in due blocchi contrapposti in cui però a suo avviso il Partito Socialista fa commettere l'errore storico di essere indeciso e di eh, essere ambiguo riguardo le proposte rivoluzionarie dei massimalisti che in quel periodo fanno cioè, la maggioranza dentro il Partito Socialista. e eh, le pro, Il massimalismo socialista viene visto da Vivarelli come responsabile culturalmente diciamo così, della paura che che si agraria eh, eh, registrano in quel momento e che li porteranno a appoggiare squadre armate eh, eh, per la eh, disgregazione della la lotta sindacale eh, in queste aree più forti e in particolare le elezioni del 1920-21, elezioni amministrative, da dove eh, queste elezioni portano spesso grandi vittorie dei partiti di sinistra, però non comportano l'ingresso misure di pace sociale, ma addirittura d'avviso di vivere, quindi l'inasprimento di rapporti di classe, che, il che favorirà, a suo avviso, lo scatenamento di una lotta violenta eh, su cui alcuni pezzi della borghesia italiana si appoggeranno. Eh, eh, questo ha a che fare anche con la punta, poi sicuramente ne dirà Claudio. Eh, eh, e' insomma il tema della contromobilizzazione delle campagne a essere sottolineato come uno dei terreni di partenza del fascismo, cioè il fascismo come risposta alle modifiche della composizione della forza lavoro, ma anche della proprietà nelle campagne. E questo è l'ultimo tema che vorrei accennarvi, che ha a che fare molto con la Puglia, cioè nel Mezzogiorno eh, tra 1917 e 1921 eh, la eh, eh, avviene la formazione di un ceto di proprietari di piccoli e medi, medi proprietari eh, coltivatori diretti eh, che sono eh, una, diciamo, un gruppo già preesistente ovviamente nel corso dell'unità sapete insomma, la vendita del temanico le operazioni che permettono la formazione di un ceto i piccoli eh, proprietari, piccoli proprietari, ma eh, la grande proprietà incomincia a vendere terreni durante la prima guerra mondiale eh, eh, eh, e mh, si, cioè, è meno redditizia l'agricoltura, si forma un centro di coltivatori diretti e a questa espansione che si stima da, da, si passa dal 17% al 31% di proprietà. Eh, quindi si spacca l'unità delle campagne tra braccianti eh, e eh, piccoli proprietari e grandi proprietari. Questo avviene anche con una certa forza in Puglia. Eh, per cui eh, lo studio eh, scenografico poi si è eh, concentrato sulla eh, rottura dentro, dentro le campagne cioè, eh, degli interessi tra. Eh, le leghe, i bracciantini che cercano di alzare i salari, è il conflitto che invece si innesca con la piccola e media proprietà che rispetto a questa politica è contraria perché rischia di metterli luogo del collasso, perché non sono più in grado di avere braccianti stagionali a basso costo. Quindi imprese marginali, che vivono con difficoltà la crisi del 19-21 in particolare eh, si troverebbero cioè, in posizione socialmente conflittuale rispetto a, a parte del braccio andato. quindi si rompono vecchi eh, legami personali anche nelle campagne e questo porterebbe diciamo, una parte del eh, movimento eh, contadino a rompersi e poi eh, anche parte delle leghe dei de, de dirigenti sindacali a sposare la, casa, la causa nazionalista eh, nel momento in cui eh, passata la grande ondata rivoluzionaria, la pseudo rivoluzionaria del 19 e 20, eh, eh, si vede che questa ondata rivoluzionaria di scioperi ha portato poco, pochi esiti, eh, una parte della, della dirigenza sindacale abbandonerà i socialisti eh, e cercherà eh, appoggi invece eh, sulla, picco, sulla piccola media e sulla grande proprietà. Eh, e quindi eh, incominciano ad organizzarsi le leghe anti sindacali guidate dai sindacalisti. E' eh, quindi eh, eh, eh, che si propongono di costruire un sindacato unitario su base nazionale. Quindi eh, il discorso è non più i sindacati liberi ma i sindacati nazionali, un sindacato unico eh, eh, su base nazionale eh, seguendo le proposte della, dei nazionalisti italiani di Delta Corradini questa eh, attrazione diciamo così verso l'idea di una eh, corporazione unitaria dei sindacati che dovrebbero sedare la lotta di classe e trovare una soluzione eh, consensuale al rapporto tra eh, braccianti e datori di lavoro quindi non più un rapporto conflittuale cioè con l'idea che la, la lotta di classe del 19-20 non ha portato da nessuna parte, eh, una parte del movimento sindacale rivoluzionario incomincia a sposare la causa nazionalista e a predicare invece il compromesso di classe. Eh, eh, eh, quindi proposte di una pace sociale forzata, ma anche ricerche di un nuovo consenso di massa con ambiti e strumenti nuovi di intervento. Che vanno ad appoggiarsi sullo Stato eh, e che cercano eh, quindi eh, anche autoritariamente di mettere insieme proprietà e mercato del lavoro. Chiudo eh, qui queste riflessioni diciamo, molto, molto stringate per dire che in Puglia, eh, poi lascio diciamo, eh, approfondire la, la questione a Claudia, eh, eh, tutti questi elementi precipitano perché in Italia, in Puglia. Eh, è una delle regioni più avanzate sul piano dell'organizzazione eh, agraria, dell'organizzazione Bracciantini, eh, del Mezzogiorno. È una de, de, de, delle aree in cui l'agricoltura è orientata all'export e risente molto fortemente della crisi del primo dopoguerra. Adesso chiudo qua, Adesso, scusate per il lunghezza. dei centri medi trasferissero no, questa inquietezza al tempo stesso un tono anticapitalista ma nello stesso tempo antiproletario una delle questioni più eh, messe in rilievo eh, spesso però restando l'anticapitalismo limitato alle inunciazioni programmatiche e invece realizzandosi la lotta soltanto sotto l'aspetto antiproletario non, non mi sento né il grande capitalista né però identifico col bracciale o con l'operaio che si sta eh, organizzando, una delle questioni eh, più importanti. Dall'arditismo, eh, derivano l'arditismo, il futurismo, il combattentismo, sono tre eh, eh, diciamo contenitori molto eh, frastagliati e eh, da alcuni di questi all'inizio in questo filone si inserisce anche fascismo poi verrà fuori il partito nazionale fascista lungo un percorso segnato da, da varie tappe. lo scuotismo agrario invece sottolineava eh, basso, anche questo non recente ma parte della storia italiana in risposta ai eh, soprattutto nelle zone dove le reghe contadine si sono più organizzate Quindi la Val Padana vi fa riferimento ma la Puglia lo stesso eh, c'era chi considerava la Puglia della Puglia come l'Emilia eh, del Sud è no? uh, eh, eh, già da prima in risposta ai grandi scioperi agrari eh, c'era l'organizzazione non solo di squadre di cruniri, uh, la Polarizzi quando analizza il caso pugliese c'è invece la creazione dei mazieri no? che andavano a punire uh, chi si opponeva al possidente o eh, al padrone e ehm, quindi nello, dopo la guerra eh, questo fenomeno riprende e eh, in un certo senso quindi Basso collega eh, il fenomeno squadrista sia nelle città che nelle campagne a qualcosa che già c'era, già c'era prima della prima guerra mondiale, e, però ecco, per capire eh, il salto di qualità non basta con ecco, la continuità con fenomeni che erano resistenti. Uno un testo che ha studiato il, il fenomeno squadrista cercando di darne anche una periodizzazione è questo di eh, Frazzinelli, che effettivamente anche lui nella periodizzazione, vi faccio vedere solo la periodizzazione e poi vado avanti, distingue eh, una prima fase. Eh, la nascita del movimento fascista dei fasci di combattimento soprattutto eh, nelle città ma si inserisce nel quadro di quei movimenti dell'architismo, del combattentismo, eh, del, del anche il partito futurista nasce, ma chi avrebbe detto che poi da quel movimento invece sarebbe derivato qualcosa di più? Le cose cominciano a cambiare dall'estate del 1920 fino al 1921, questo è veramente chiaro perché c'è effettivamente la contro la risposta alla, alla mobilitazione, alle mobilitazioni e alle lotte sociali nelle campagne e poi la fase tra la, tre, la terza e la quarta fase molto legata anche all'abilità che ha avuto Mussolini di trovare una collocazione al suo momento nel complicato contesto politico sociale italiano che porta poi all'esplosione di quello che era un piccolo movimento che non riesce neanche ad entrare in Parlamento nel 1919, a cui legittimato nei blocchi nazionali perché si era offerto come braccio armato eh, della eh, risposta alle lotte sociali con eh, 35 deputati del 199. Adesso. adesso vado avanti velocemente per Fratinelli eh, eh, sottolinea ecco, che bisogna leggere questo è interessante eh, in maniera intrecciata questo l'ha spiegato con il professor Spagnolo eh, la, eh, il successo della strategia squadrista delle scelte che poi su quello eh, la direzione del movimento poi partito a fare insieme invece alla crisi alla disintegrazione del fronte eh, socialista eh, perché e eh, questo viene sottolineato anche successivamente eh, dietro eh, lo squadrismo eh, c'è una strategia precisa che eh, colpisce le strutture socialiste in maniera mirata e le strutture socialiste o comunque del movimento delle idee non sono attrezzate a rispondere sia per motivi, spesso lo viene sottolineato, sia per motivi di carattere ideologico per le divisioni interne per il massimalismo prevalente ma anche perché proprio non sono attrezzate a rispondere a una strategia coordinata eh, e eh, organizzata di quel tipo eh, Salvatore Lupo nel suo libro su, sul, sul, sul fascismo proprio fa il punto su questa interpretazione poi ecco eh, aiutando a sfatare un po' eh, alcuni miti e penso che queste, questa periodizzazione questa interpretazione di Salvatore Lupo poi si adatta anche molto al caso eh, Pugliese che lui dice per comprendere la necessità della svolta squadrista delle classi politiche municipali, altrettanto che per gli agrari quindi sia per le città sia per uh, gli agrari ma basterà pensare a quelle, alle sconfitte pesanti subite dal fronte democratico interventista prima delle politiche del 1919 e nelle amministrative del 1920 Sembra ma si stia pensando alla fine al panico di chi avendo vinto la guerra si accorge che sta perdendo rovinosamente la pace con la totale esclusione dal potere locale a vantaggio dell'antinazione socialista ah, anche popolare c'è cioè il partito popolare e chi era attrezzato in quel momento a reggere l'urto e la spinta della politica di massa nelle città per conquistare eh, i municipi o anche a livello nazionale, quindi partecipando con il proporzionale, con il suffragio universale, i partiti di massa, i movimenti organizzati, i sindacati. Altri, chi erano, chi potevano essere attrezzati, C'era eh, un insieme quindi, di soggetti che spesso che passavano da un un ambiente allato, i medici del movimento operaio, del soggressivismo repubblicano o del radicalismo del fronte interventista. Meglio dei vecchi notabili che eh, erano stati sempre i rappresentanti del potere locale o anche i deputati eletti in Parlamento, perché per capire la Puglia bisogna anche capire. Così era il blocco dei deputati che noi mandavamo lì, il blocco giudicchiano, no? quello che è stato chiamato il ministro della malattia e le pratiche clientelari anche le chiameremo di corruzione che venivano messe in atto per controllare da, da, da, dal centro il, uh, il governo locale. E chi era in grado di pubblicare un giornale, farlo leggere al popolo, presiedere un meeting, mettere su un sindacato, organizzare uno sciopero, muovere una un'azione di guerriglia, muoversi, no? senza perdere di vista la finalità propagandistica? Fare della tecnologia a buon mercato, presentando come perseguitati dall'autorità dalla coloro che, nella realtà, sono in amichevoli rapporti con essa. e un di nuovi Personaggi che cavalcano uh, questo nuovo clima culturale e politico, questo è proprio: ho cercato di fare una foto perché era proprio sulla Puglia del libro di Salvatore Lupo. Questa tecnica no, è stata appresa e trasportata in nuovi territori dal combattentismo essenzialmente. Tant'è che nel libro, forse lo studio più completo sul caso Pugliese del dopoguerra, di signora Polarissi parte proprio dall'Associazione Nazionale Combattenti, dal combattentismo in Puglia e dalle sue varie anni, dal quale i fasci traggono i loro leader e ehm, nelle aree in cui lo scolarismo si irradia nel 21 e nel 22. Qui eh, giocano un ruolo decisivo i veneti i capitani che tornano dalla guerra, che cercano un loro ruolo nella cosiddetta pace che è il dopoguerra. Il gran capo dello sovranismo della capitanata viene dall'Associazione Nazionale dei Combattenti e così via, Microla Lanza, e così via, adesso è inutile leggere tutto, eh, tutto il testo. Comunque nel concreto delle biografie politiche dei suoi protagonisti il fascismo pugliese è combattentistico e come spiega bene Napolarizzi, vedremo velocemente poi dopo se si può approfondire, eh, avanza la parte di destra. Si afferma successo mentre eh, perde la parte democratica, repubblicana. Un altro libro interessante che eh, spiega la strategia che c'è dietro, per cui, effettivamente, non si può intendere il passaggio dal fascismo, dallo squadrismo al fascismo eh, se non come anche un elemento di modernizzazione cerca di una risposta nuova al percorso legato eh, dopo guerra questo libro sulla marcia su Roma che documenta quanto sia servito il fascismo l'azione di intimidazione e di occupazione delle città dei luoghi chiave in tutta Italia prima di arrivare con l'effettiva marcia su Roma e anche quanto siano durate dopo le violenze e eh, quindi ripercorre un po' eh, tutte le tappe e Uno degli ultimi studi e questo è questo sempre sulla scia delle tesi di Emilio Gentile, in cui effettivamente lo squadrismo viene considerato non solo un semplice un ingrediente, un strumento, un bracciallato, ma l'essenza poi eh, del, eh, del fascismo. Su questo si potrebbe aprire un dibattito ma non lo facciamo, però dallo squadrismo il Partito Nazionale Fascista oltre che a tutto ciò che ha portato a quella che noi chiamiamo deriva l'ideologia. i fascisti si consideravano un partito diverso dagli altri perché una milizia eletta di credenti, di guerrieri animati dalla fede, e dalla nazione, una cultura politica e con tutti gli elementi che eh, erano quelli che poi abbiamo descritto di questo modo velocemente. Nel 1922, si potrebbe dire così, grazie anche alla pressione, al successo che ha conquistato il consenso ottenuto dall'azione degli squadristi che avevano quel tipo di cultura politica e di ideologia, il partito nazionale fascista, il tentativo di Mussolini un po di, di prendere il, il controllo vari fascismi provinciali, ha ormai oltre 200.000 iscritti, un esercito privato, associazioni femminili e giovanili, una parte di sindacati, era la più forte organizzazione del paese, mentre gli altri partiti erano in Ora, quello che ha trasformato in pochi anni un movimento che era destinato non, come altri ad attraversare con una meteora eh, il questo italiano del Partito Nazionale Fascista e poi del regime, sono tutte le questioni che prima ha sottolineato il professor Svartan. Questo è il libro, faccio vedere i classici da cui partire, è il prologo del fascismo del 1919-1926 e nella prima edizione è denso eh, di citazioni di documenti, telegrammi. Eh, articoli e quindi è anche prezioso se si vuole fare un lavoro a scuola perché è pieno di documenti pubblicati anche, anche nelle note ma anche nel corso del, eh, del testo st stesso. Da questo testo invece in memoria breve, fronterina, prima e seconda guerra in Puglia, eh, fatto eh, dal curato dell'Istituto Craccio insieme alle altre fondazioni di cui vi dirò si possono trarre notizie e indicazioni su dove andare a trovare le fonti. E Io da qui ho semplicemente stravolto alcune immagini, ancora una volta questo è delle immagini, perché per comprendere che cos'era la Puglia rossa, ecco, pensava alla nostra regione, bisogna partire dalle immagini di estrema eh, povertà e miseria delle masse tracciative, perché è vero che c'è stata quella trasformazione Che ha sottolineato il contesto spagnolo, ma dobbiamo comunque mh, tornare ai numeri, ai centinaia di migliaia di braccianti. Che in ogni caso, eh, nel primo dopoguerra, in Puglia, immediatamente dopo la guerra, si riorganizzano, riprendono le, le attività attraverso le righe e abbiamo di problemi eh, di sopravvivenza elementare enormi. La disoccupazione è altissima se va male un racconto, peggio che andare di notte e le foto anche solo delle mani di quei braccianti possono dire molto più che, eh, tanti, che tanti racconti. Eh, per capire anche un po' il contesto ci sono delle foto anche in alcuni casi di qualche decennio successivo ma non era cambiata molto la situazione questa è una classe elementare e questo è un vicolo. e questo invece è una marcia verso l'occupazione delle terre che nel primo dopoguerra, riapre la questione dei mani pubblici, c'è un decreto del titolo so, di che consente a, ai contadini di occupare per le terre incolte per un certo un numero di anni e come sarà poi nel secondo dopoguerra tra i decreti Bullo, toglie il tappo a una serie di, eh, di questioni. Altri due testi che sono due classici, la persecuzione fascista in Puglia. Eh, Confino il testo anche di Masella sul fascismo come modernizzazione, anche nel caso della, della Puglia stessa. Ecco, detto di so che si l'avevo. Uh. Allora, in una breve carrellata, cioè, comunque questa sintesi vedi o male tratta in parte dal libro della Polarizzi, quella possiamo anche mettere a, a disposizione. Eh. La Polarizzi parte per la da Puglia dall'Associazione Nazionale Combattente. Che ha in immediato negli organismi sia esponenti democratici, come Salvemini, sia la donna, che si esprime così, e ora definirla con la vecchia Italia, quella della gente delle imposte, del costumino borghese e dell'Italia che disonorava l'esercito. Eh, Salvemini, invece a capo del gruppo degli Unitari, eh, è interessante anche leggere in questo, è un democratico studioso. Uh, non, non lo avremmo chiamato populista, ma nel clima dell'epoca uh, ecco, nell'insoddisfazione e nella pressione determinata in quel contesto si scaglia lui contro le, le oligarchie e le caste burocratiche per ridare peso alle classi produttrici. E le leghe, eh, uh, prima delle leghe anche i combattenti assaltano i municipi la guerra Tant'è che la coralizia dice eh, in alcuni casi hanno assaltato i municipi come faranno un anno dopo, nel anno mezzo dopo, uh, le squadre fasciste. E il problema è proprio capire che succede con l'immediato dopoguerra, dopo la guerra, la cercherò di ricordare prima. Eh, ovviamente c'è una grande massa di contadini che è anche nell'associazione so nella nell nazionale combattenti e intanto i socialisti Organizzando, le leggi si stanno organizzando e dicono: Ma se volete che, eh, vengano, che i vostri diritti avanzino, dovete stare con noi, non con l'Associazione Nazionale dei Combattenti. Nelle elezioni politiche del 1919, eh, i combattenti formano eh, vari tipi di, eh, di programmi e si dividono anche in diversi orientamenti in Capitanata la donna eh, prepara l'opzione antisocialista e da quest'area proverranno molti di fasci donne e che succede? in queste prime elezioni vengono eletti quattro deputati della, so della so dell nazionale Combattenti, la tendenza e vengono Fabia, Terra di Bari e Walter Lopes quattro deputati di un gruppo nuovo. No. Prima faceva piazza pulita il proprio potere ministeriale eppure i combattenti non riescono, non sono un'organizzazione, ne hanno un'ideologia che riunisce in grado di legge, anzi ah, sì. uh, intanto uh, il peso della lotta di classe la riorganizzazione del movimento sindacale socialista si fa sentire, eh? eh, non era mica scomparsi, tant'è che Cinque sono i deputati socialisti che vengono eletti nel 2019 diciamo, in, in Puglia: Belle Barbato per la terra di Bari, Maior Gine Calasso per la terra nata. Saranno cinque anche nel 1921, tra questi ci saranno di Vittorio e di Roma. Coronamento di un decennio di lotte, antecedenti eh, condotte in Puglia dalle leghe del da Partito Socialista. Le cifre sono impressionanti. Del, la forza del movimento dei lavoratori per la terra in Puglia già prima della prima guerra mondiale eh, nel 1902 la federazione nazionale dei lavoratori della terra eh, in Puglia eh, 35 sezioni in di Bari con 15.000 soci capitanata a 13 con 10.000 iscritti insomma sono numeri eh, che rendono un po' il vino dell'organizzazione dell della forza del, del movimento in, in... Eh, Molto forti sono i sindacalisti rivoluzionari che ehm, sembrano la polarizia ad altri interpretare meglio dei massimalisti, dei socialisti, poi invece la lotta per la terra e i bisogni delle nostre persone. Ma tra il 1918 e il 1920 le leghe e la Federazione Sindacale dei lavoratori si riorganizzano con estrema rapidità. Già all'inizio del 20 al congresso provinciale a Bari sono presenti 22 leghe per 25 soci. Le sezioni socialiste lo stesso si riprendono assai rapidamente. Tra il 1918 e il 1921 arriviamo a 21 sezioni nella sola Bari. 21 della provincia con 21.000 aderenti, escluse le righe eh, Corte. La Camera Sindacale del Lavoro di Bari, sindacalisti rivoluzionari, viene in Vittorio, conta nel 1920 oltre 10.000 iscritti. Nella provincia importanti leghe come quella di Minervino e Angola. La sola Camera Sindacale del Lavoro di Cerigniola conta con 12.000 iscritti. Insomma, per capire la pressione delle masse, l'Italia la lotta, non le masse scendono in piazza, forse i numeri eh, contano. Eh, e tutti queste migliaia di iscritti sono di fronte a una crisi economica e sociale spaventosa nel, nel primo eh, dopoguerra. E le, le rivendicazioni fatte già prima della guerra sono poi il diritto d'autore, l'aumento dei salari, la fine delle confrontazioni individuali, il riconoscimento dei difficili di collocamento. Come al, nel centro nord ovviamente la reazione sia dei piccoli e dei piccoli sia dei grandi dei più alla ripresa delle lotte nel, nel, nel dopoguerra è de risorgono o nascono associazioni tramite agrari chiamati nel mondo fasci d'ordine nel dicembre del 10 muove, fascio di rinnovamento cittadino di Cerigno o la Trapile Surgio, fasci di difesa sociale di esistenza profi d'ordine e associazioni agrari. nascono nei maggiori centri rurali in e quindi il conflitto si eh, radicalizza e cominciano anche uh, le, le rappresaglie. Il settimanale il giornale Puglia Rossa uh, delle Leghe commenta così, la borghessia teculie, specie della nostra provincia, si va svegliando. E come tutti quelli che si svegliano dopo una notte di vagone e di usuria, ha una bocca amara e l'animo risposta ai più infami desideri. Ma no? quella che si dice, usando una categoria che poi verrà recuperata in seguito, il clima è proprio quello della guerra civile, il culmine di questa prima onda di rappresale la strage dei contadini il 30 giugno a eh, Gioia del Colle. E, mm, io l'ho fotografata anche questa volta la pagina, è impressionante il racconto di questa strage. Cioè, il momento culminante è appunto quello di Gioia del Colle, il 30 giugno 1920, 40 e All'associazione agraria di Gioia, esasperati dalle continue invasioni e dei lavori abusivi attuati quotidianamente nelle loro proprietà dai contadini del paese, decidono di farla finita una volta per tutte e di regolare i conti con gli invasori. Asterragliati in una maseria trasformata, secondo l'espressione le usata dal comunista in una forte aprono il fuoco simultaneamente contro centinaia di contadini non ingaggiati che si avvicinavano per chiedere il pagamento della giornata usciti dalla fattoria, montati a cavallo, sparano, e inseguono per la campagna i braccianti terrorizzati provocando una vera strada. Sei contadini muoiono, più di 50 rimangono feriti e su i superstiti riescono a stento a raggiungere il paese, dove la notizia suscita una tale indignazione che l'intera popolazione scende per le strade, si arma freneticamente e senza che i carabinieri riescano in qualche modo a impedirlo, comincia... A battere la campagna per vendicare i propri morti, due proprietari assaliti nelle loro abitazioni sono uccisi, altri tre feriti, ma i veri responsabili non vengono trovati eh, via dicendo. Però il racconto è impressionante. Eh, a questo si somma, attenzione, le campagne anche inutili per il nelle nelle città. E questa frase è eh, rappresentativa questo stato perso no, delle tensioni sociali e di Gaetano Gaidano Salvelli, maschili sull'unità e allora come volete che questa popolazione che non consuma zucchero che non riceve riso, che non mangia carne che non ha latte, che consuma soltanto pane come volete che possa vivere con 330 grammi di pane al giorno che è la quota assicurata anche rispetto alle popolazioni del Centro Nord che avevano altre Altre fonti. Quindi da questo momento in poi, eh, la, siamo già cioè, nell'estate, del 20, in autunno ci sono le elezioni amministrative, ma il contesto è quello già che abbiamo eh, descritto. Prima o prima delle elezioni amministrative nascono anche in Puglia i eh, fasci di combattimento, ma c'erano già le varie armate al servizio. Uh, dei proprietari eh, Il fronte socialista, frazione ehm, comunista la chiama la polarizza. Quella che poi ecco, aderirà al partito comunista, il fronte socialista è comunque diviso tra la maggioranza massimalista, quelli ehm, più vicini ai sindacalisti rivoluzionari, e il paradosso sottolineato. Ehm, varie volte è proprio questo, che anche nel caso delle leghe e dei, del Partito Socialista la, mh, i contenuti politici si sono quelli, intanto andiamo, facciamo, c'è tanta forza, siamo intanto, occupiamo, gli obiettivi sono altissimi, però se c'è lo scontro a fuoco o se la, la, la, la situazione cioè, rischia di uh, sfuggire di mano, allora dice la Polarizzi, allora poi i socialisti varie norme tra l'obiettivo massimo e poi invece lo scontro effettivo e l'incapacità di fermare in conquiste concrete di migliorare concretamente condizioni che sono eh, difficilissime. Uh, Ecco, Arriviamo alle elezioni amministrative dell'autunno del 1920 e qui succede quello che si rende conto che anche se la, la, la, la guerra è stata vinta si rischia di perdere la pace, di perdere il controllo dei comuni e la reazione comune sia dei vecchi centri eh, che da sempre, è uno stato punto di riferimento delle varie consorterie locali, sia della si Pugliese, sia uh, dei possidenti. La reazione quindi non si ferma. Da quando c'è questa affermazione vengono anche presi, conquistati i comuni socialisti, come avviene in Emilia, magari arrivano e mettono anche la bandiera rossa sul comune, eh, sembra un momento di arrivo ma invece è un momento del declino, perché da questo momento in cui in maniera strategica, uno dopo l'altro, i comuni devono cambiare. Quindi la comparsa dei fasci di combattimento cade in quadro. Vado rapidamente perché eh, eh, sui fasci di combattimento in Puglia sottolinea ancora Polarizzi come in Emilia sono e diventano strumento diretto della reazione dei proprietari contro la massa bracciantile eh, eh, socialista. E eh, alcuni dati, all'inizio sono poca cosa, anche i fasci di Bari, Michele Costantino, Costantino, eh, la forza in Puglia viene soprattutto eh, da il In provincia di Foggia, sempre in totale, di cui tre dipendono dall'Associazione nazionale dei combattenti, sono i primi fasci, e quattro hanno rapporti col comitato centrale milanese. Caradonna svolge una funzione importante. In terra di Bari diventi, cominciano le prime sezioni tra la fine 20 e la fine 21, nuove sezioni, quattro legate al di Milano e le altre eh, cinque mantengono rapporti solo con la direzione del fascio. E, eh, alla fine del 1920, il, si può dire dopo le elezioni amministrative, le elezioni amministrative eh, che le cose cominciano a, a veramente Questo è un pezzo scritto da Rinetti me sul di del 27 febbraio del 1921, in cui si dà l'inizio. da giovani, borbisti di centri agricoli. I mean. Ci sono assalti alle sede delle organizzazioni proletarie come preludio per far colare le amministrazioni comunali conquistate dai socialisti. Lo fanno città per città, eh, richiamando le varie squadre e facendole convergere nello stesso tempo. Quindi, anche se erano di meno rispetto ai braccianti organizzati dalle per leghe, però muovendosi rapidamente e concentrandosi, riescono comunque a ottenere eh, i risultati. E questo è un telegramma del Ministero Una strategia di guerra. Una strategia di guerriglia, eh, sì. Eh, la eh, guerra sì. del movimento della prima guerra mondiale. Questo telegramma è un ministero dell'interno. Aperto che fasci non disarmeranno finché permanda l'amministrazione comune dell'inquenza socialista. Le autorità non propagano energicamente la eh. pressione del brigante. Le autorità avevano, la forza dell'ordine avevano reagito sin dall'inizio ma non ce la facevano, adesso le squadre sono importanti, tanto sostegno e in alcuni casi ecco, la delinquenza è diventata quella, quella socialista. Ci sono varie tappe descritte bene nel libro della Polarizzi, la sconfitta parte dalla capitanata dove scrivere, nel 2021, la svolta e il vinto. Uh, anche se, e questo perché di Bari naturalmente no, particolarmente piacere, gli ultimi accademici sono Andria e la città di Bari, ma perché a Bari c'è una situazione particolare. Uh, nelle elezioni del maggio 1921, nonostante le elezioni di cinque deputati socialisti, tra cui Vivano e Vittorio, al posto del Venerasso Barbato, però vince il blocco nazionale, ovunque, e dice la polarizzazione all'interno del blocco nazionale, quelli più vicini e quelli che danno più consenso all'azione eh, fascista. Qui le tappe della sconfitta no, del movimento socialista sono, seguono una contro l'altra, qui c'è dopo la, la prima offensiva contro le amministrazioni comunali di febbraio e marzo. C'è la campagna elettorale per le politiche in cui si ripetono violenze e quelle, quelle tattiche di cui abbiamo parlato prima, e poi tra maggio e dicembre, in una prima parentesi, c'è una seconda ondata di, eh, di azioni così, che provo la caduta di quasi tutte le amministrazioni socialiste eh, polizie. Sì. Anche le squadre, fasciste fasci, non aderiscono a quel famoso patto di perché in un breve periodo Pussolini gioco tatticamente il Suri, lo suo patto di pacificazione nazionale tra fascisti e socialisti, ma anche qui nessuno eh, ci ha creduto e so, l'hanno contestato anche eh, apertamente. Eh, a Cerignola non si riesce neanche ad andare a votare eh, perché la città viene praticamente occupata di. Erano talmente tali le violenze che eh, su oltre 10.000 iscritti alle liste elettorali si regolano a voto solo 3.000 elettori e il Partito Socialista raccoglie appena voti Se, se, se mh, questi numeri vengono paragonati a quei numeri su Cilvione che abbiamo detto prima, vi rendete conto di che effetto e come sia stata efficace questa strategia dell'intimidazione intimidazione. E ecco, qui, 25 settembre 1921. Sì, arriviamo al motivo che ci eh, ospita, cui siamo ospitati qui. Eh, c'è Moscata a Roma di Bari, al deputato di Bagno, un gigante buono, eh, già aveva subito un'aggressione a maggio, e, e però anche eh, la reazione in campo socialista pure c'è, cioè una scioglia generale interna di Bari è, cioè ripieno di ripieno. Quindi 15.000 intervenuti in generale di di tutta la regione spirano con calma e autocontrollo, ma cioè, il commento a mano anche della Polarizzi che ormai i giochi erano, erano fatti. C'è stata ormai una completa disgregazione del fronte proletario, l'ultima carriera e Andrea e eh, anche se qui anche in Puglia si tenta la risposta armata quella degli arditi del popolo, quella frazione che si separa dagli arditi e ha messo il simbolo, forse il fatto più eh, importante, ecco, e su questo chiudiamo, è proprio i fatti di Bari, in cui eh, l'Alleanza per il Lavoro che si fa è stato un tentativo di tutte le forze socialiste e sindacali anche forze eh, sindacale a livello nazionale una proposta partita dal sindacato dei Ferrucchieri ha eletto uno sciopero nazionale nell'estate del 22 eh, a Bari viene celebrato questo sciopero è stato l'ultimo momento in Italia per le forze eh, così socialiste in tutta Italia e eh, Bari Vecchio esiste resiste a agli attacchi fascisti al tentativo di entrare a Parivecchia, è stato raccontato anche da questo sul in questo episodio, ma ecco, anche se non riesco ries ries ries a entrare a scuole fasciste, è stato poi il prefetto a farsi dare la camera del lavoro e a chiudere la camera del lavoro. Qualche tempo dopo erano arrestati anche i dirigenti locali del Comitato parese dell'Alleanza dell'Oro tra cui ci sono eh, anche dalle fonti risulta che primo l'impieghi a sinistra ma non ha cosina sindacalista come il terzo un altro e secondo quello sul campo è il capo degli architetti del popolo e della città si dice che lo fa con ultimo scritto accento Linda Mariotti maestra elementare di eh, comunista alla sua destra Piero del Fino Pesci, il presidente dell'Alleanza, tutti gli altri sono i socialista, chi comunista, chi repubblicano, il legionario o ufficiale ex eh, Fimano. Eh. La seconda ondata, l'ultima, sono già nel 22, eh, le squadre fasciste vengono accorti anche con quelle sezioni con due pubblicazioni, queste eh, sono due studi eh, che avviano anche, il no? eh, racconto di alcune delle biografie eh, dei resistenti tra virgolette, così le ha chiamate eh, Massimiliano Di Siano che collabora con l'Ipsatrici ma c'è tanto, ci sono tante memorie, tante ricostruzioni storiche legate ai territori eh, vi faccio vedere eh, forse il punto da tutta Tanto il sito dell'Istituto per della storia dell'Antifascismo e dell'Italia Contemporanea, trovate tanto lì, poi ci saranno anche occasioni, qui eh, vi scriveranno i documenti, tanto hanno su cui poter lavorare, anche, anche se adesso si è spostato, sarebbe bello anche portare i ragazzi lì a vedere i documenti. Eh, ovviamente il, gli archivi e i documenti si possono esplorare la Nazione di Bagno. Eh, la Fondazione Gramsci adesso ha una pagina Facebook ma nel giro di due mesi sarà eh, avrà anche un sito dove poter consultare, per esempio, stiamo facendo digitalizzare le prime pagine parti settimanali del periodo eh, degli anni 20 e degli anni 30, eh, dei settimanali e dei periodici locali che sono interessanti per ricostruire e quindi abbiamo fatto un po' tardissimo, io mi fermo qui, però penso che alcune indicazioni utili, non so se ci sono altre richieste. Veramente.